Preme sottolineare ecco, rispetto al discorso del numero dei partecipanti che le persone esterne devono essere in numero non inferiore a quelle del MAC, ecco, devono cioè possibilmente prevalere, no, si diceva da 6 a 10, di cui del MAC è da 3 a 5, non è che devono essere 5 del MAC e una persona esterna, ecco, ma se sono 5 del MAC devono essere 5 esterni, e, auspicabilmente, ecco, devono prevalere le persone esterne perché non è un ascolto interno tra di noi, ma è un ascolto delle persone che non fanno parte del MAC. Detto questo, ogni gruppo, se ritiene, può anche organizzare più di un incontro. Adesso, come dire, lasciamo spazio alle domande, agli interventi, a tutto quello che ritenete opportuno dire rispetto a questo specifico argomento che è quello degli incontri sinodali, che credo rappresentino una grande opportunità come appunto hanno detto Catiuscia Don Alfonso, di essere chiesa in uscita. Quindi chi vuole si può prenotare. La audio ora una, una Buongiorno, mi sentite? Sì. Sì. Salvatore, Ragusa da Palermo. Una domanda, ma queste persone esterne che dovrebbero partecipare all'incontro, in, in base ai territori di appartenenza... Eh, come vanno cercate? Come ci si deve muovere? Dobbiamo andare nelle parrocchie? Ecco, volevo capire come viene effettuata la ricerca. Nell'ambito del consiglio è il primo luogo nel quale bisogna affrontare questo tema. E, e ognuno in base deve pensare, no? in base alle persone che conosce e ecco, che possono vivere in maniera diversa il mondo della disabilità. Non solo persone con disabilità, ma possono essere anche familiari, possono essere anche rappresentanti di associazioni, ma persone singole, individuali. Ecco, noi, dico così, un'esperienza concreta come gruppo di Gesano, ma anche di Caltanissette, in settimana abbiamo fatto la riunione di consiglio e abbiamo detto cerchiamo di pensare a persone che potremmo coinvolgere. E poi ci siamo dati appuntamenti, appuntamento tra un paio di settimane, in cui ci confronteremo e vedremo appunto come organizzare questo incontro. Ovviamente, eh, diceva, come diceva anche Cattiuscia, c'è la possibilità anche di parlare, con, di andare da qualche associazione, in qualche realtà associativa. Quindi dobbiamo vedere, però è importante soprattutto il coinvolgimento di persone, soprattutto il coinvolgimento di persone che non sono già dentro la Chiesa. Non perché ne abbiamo nulla, ma perché è come un po' se ci ascoltassimo all'interno del MAC, il che nulla però esclude. Posso anche. Okay. Posso fare una e scusate un attimo, allora io vorrei che seguissimo un certo ordine. C'era prima Francesca che aveva alzato la mano, e poi c'era Nicola accanto a me e poi Gianluigi. E Luigi, sì, Luigi Saccomana c'era. E poi Luigi Saccomana. Andiamoci, Diamoci questo ordine. Allora, Lucia conduce perché vede che ha alzato la mano, dice chi deve parlare e chi si deve preparare a intervenire subito dopo. Prego. Francesca, Nicola, eh, Gianluigi e Luigi, questo è l'ordine. Francesca, se arrivi gli audio, Paio. allora. Eh, mi sentite? Sì. Allora, ancora buongiorno a tutti, io mh, allora, mh, il, con il, mh, fino a quello, tutto quello che avete detto per me è stato molto interessante. E io tra l'altro faccio parte anche di un'altra associazione che è e quindi l'idea sarebbe mh, di coin, cioè, se si potesse coinvolgere anche eh, mm. l'Unitarsi a questi, a questi momenti insomma, di sinodalità. Ecco se cioè, mi chiedevo questo se si potesse coinvolgere anche l'Unitarsi. Sì. posso, ovviamente dobbiamo pensare finito Francesca? sì, sì sì. Eh, dobbiamo pensare comunque più a persone che a associazioni in primis, non la toglie di poter coinvolgere però l'unitarsi già fa un cammino ecclesiale quindi in linea di massima, ma non la toglie ecco che voi nella, nella libera scelta possiate individuare qualche persona. Ecco, noi abbiamo messo nella scheda, possono anche far parte tutte di una stessa associazione, ma ovviamente sarebbe bello se riuscire a coinvolgere persone che o vivono più. esperienze diverse, che fanno parte di esperienze diverse. bene io sì. Vai. Viene dopo. Buona, buongiorno a tutti, sì, Nicola, di Vicenza, naturalmente. E anch'io riflettevo su il, chi invitare invitare no e pensavo eh, così aiutatemi anche voi se, pe se penso bene insomma no magari mh, una persona di una cooperativa sociale magari che di un centro di urno per disabili ma da quello che ho capito anche anche non disabili insomma no nel senso eh, però mi viene sempre da pensare di cercarli nel mondo del volontariato voglio dire no quindi non so il centro servizi per il volontariato eh, l'unione ciechio che sarà già detto forse no invitare magari un rappresentante che appunto non frequenti la chiesa tanto per dire no e io mi, mi orienterei un po in questo modo qua di individuare un 3-4 persone eh, all'interno un po di questi ambiti ecco mi viene più difficile il mondo del lavoro il mondo dei sindacati così perché non ne conosco probabilmente e eh... Però penso che il mondo dell'associazionismo in generale, no? Ci cioè può essere anche una, uh, un centro di urno per anziani, non lo so. Ecco, cioè nel senso, un associazionismo in generale, come impegno per gli altri, impegno per la società. ecco, quindi pescare qualcuno in questo mondo va benissimo l'unione ciechi, perché comunque è il mondo dei non vedenti, che comunque ci riguarda ovviamente da vicino, e. E non lo so, appunto, una, una cooperativa sociale o qualcuno preso un po' da questo ambiente dove c'è un impegno per gli altri, però più di tipo organizzato, non tanto volontaristico, ma, ma più strutturato. Ecco così, mi, sono tre idee che mi vengono, ma le, le metto così, poi magari cioè, sono felice di ricevere anche i vostri suggerimenti. Grazie. Sì, Nicola, ma per quanto riguarda il discorso di chi vogliamo coinvolgere... L'abbiamo detto, giustamente si diceva prima, al mondo del lavoro, terzo settore in generale, ma nel senso che non dobbiamo avere nessun tipo di preclusione in particolare, ma sempre in qualche modo attinente all'ambito della disabilità, anche perché la seconda domanda è cosa pensi che la Chiesa possa fare no, per promuovere l'inclusione, la partecipazione attiva delle persone con disabilità, e anche perché questo non è un ascolto fine a se stesso è un ascolto che vuole creare relazione con l'esterno, che vuole ascoltare l'esterno, ma che vuole anche, mm. diciamo, tramite quello che ci viene detto, capire se dobbiamo cambiare qualcosa come macchia e come Chiesa rispetto, come dire, a un tema in generale, alla Chiesa eh, e noi nel particolare rispetto all'ambito della disabilità. Quindi è chiaro che, ripeto, devono essere comunque persone che in vario modo, appunto come come operatori come familiari eh, ripeto qualcuno può anche essere nel mondo ecclesiale ma diciamo non è non è da, da pensare in primo valore dobbiamo ecco avere questo tipo di discorso un'altra cosa che mi, mi preme dire noi non dobbiamo per andare da un'associazione e chiedere che ci designino una persona ecco dobbiamo avere possiamo <ride> dobbiamo avere relazione con quella persona cui sottoporre la scheda e capire se è disposta interessata e disponibile a cioè, quando diciamo vanno bene gli appartenenti di altre associazioni, non è che deve essere, come dire, un luogo in cui c'è un rappresentante di quell'associazione, un rappresentante, è solo un modo anche lì per creare relazione, per capire se ci possono essere persone interessate, ma dopo dobbiamo avere dei nomi e dei cognomi con cui dire, ecco, siete disposti, interessati a fare questo tipo di percorso secondo questo tipo di scheda, perché quando invitiamo una persona dobbiamo farle avere la scheda, sia perché sia preparata dopo, eventualmente si accetta, ma anzitutto per capire se è disponibile ecco, a fare questo, questo percorso, e a svolgere questo incontro. Ci sono altri Gianluigi, interventi? Poi Luigi e terzo Gianluigi, Luigi, Alessandro Rizzo. Poi ci sono altre persone che si sono prenotate. Prego Gianluigi. Mi sentono? Sì. Benissimo. Allora, io mh, sì, ho ascoltato con molta attenzione quanto è stato detto sino ad, ad ora perché effettivamente non avevo alba di come approcciare anche un po' queste persone perché io non è che ho grandi conoscenze nel mondo della disabilità, fino adesso mi sono occupato più di altri settori grazie a Dio è entrata nel MAC anche la nostra presidente di sezione dell'Unione Italiana Ciechi che è cattolica, ringraziando il buon Dio perché qualche decennio fa l'Unione Italiana Ciechi a Trieste era tutt'altra cosa poi abbiamo un'altra piccola difficoltà, cioè difficoltà per modo di dire. Io in diocesi non è che ho trovato grandi, grandi direttive, grandi consigli, anche perché stiamo aspettando l'investitura del nuovo vescovo, che qualcuno di voi sa che tra poco, tra qualche mese avremo un nuovo vescovo. Io vorrei un attimino anche contattare il vescovo anche per avere anche qualche consiglio qualcosa io mi sono trovato come dicevo anche in altre sedi in altre occasioni mi sono trovato <coughs> la terra bruciata attorno non, non, non, non, non so mi sono trovato da solo da solo a dover tirare fuori da, dal pantano un gruppo mac che, dove insomma parliamoci chiaro insomma non è che ci siamo in tanti per cui adesso io io, io poi anche disabilità. Io non è che ho grandi conoscenze, ripeto, tra le persone tra le cooperative tutte queste mm -hmm. cose qua. Sono ambienti che io non frequento. Però parliamoci molto chiaro, gettiamo le carte in tavola quando si devono gettare. Né? Ecco, io per esempio sono molto particolarmente sensibile a quello che è la disabilità in senso un momentino più esteso. È vero c'è la disabilità fisica, per carità, dei eh, non vedenti, eh, quindi Unione Italiana ciechi, Mac, Eccetera. Però ricordiamoci: almeno nella realtà che vivo io a Trieste, abbiamo una disabilità anche molto spesso di tipo relazionale. Ci sono A Trieste c'è molte, molte, molte persone che sono sole e sono sole e sono trattate veramente eh, con, emargi, con veramente da emarginate, come se fossero, come noi qualche volta diciamo, dei disabili. Cioè, Trieste Forse magari qualcuno di voi conosce un po' il mio discorso, un po' la mia inclinazione ad occuparmi di questa cosa. Trieste, me lo diceva anche proprio tempo fa, un esponente anche di un certo spessore, cioè Trieste è una città per coppie. Se non sei in coppia, sei guardato eh, come un, un qualcosa che è fallito, sì. sei un, a meno che non sia un sacerdote, perché c'è l'ordine sacro. Ma uno, uno così, un laico, normale, da solo, è guardato come un fallito, perché l'uomo, specialmente l'uomo che non si sposa ah, vuol dire che ha qualcosa che non va perché se nessuno l'ha voluto, eccetera, eccetera, sai, le solite pettegolezze che ci sono, perché però fa male, fa male, c'è molta gente da sola che poi diventa col tempo caratteriale, quindi acquisisce una sorta di disabilità indotta. Io direi che anche quello bisogna pensare, anche lì la Chiesa cosa può fare eh, mi piacerebbe forse, sentire forse, anche forse, dire da queste forse. persone, cioè, ma, cioè, è facile organizzare le, eh, chiamare le solite organizzazioni che, no. che, che, che eh. infatti, ha fatto bene il Presidente a puntualizzare, eh. che, che dobbiamo contattare soprattutto persone prima ancora di associazioni. E io direi eh. adesso di fare questo, prima di tutto vorrei sapere entro quando oh. bisogna fare questo incontro, eh. Eh, i, i tempi sono lunghi. Innanzitutto vorrei andare in diocesi, appena viene il vescovo nuovo, sarà entro la primavera, spero, e avere un consiglio da lui, anche per far, per far conoscere il MAC immediatamente a questa persona, può darsi che lo conosce già perché viene da Cremona, è un parroco. quindi boom. Però vorrei un attimino fare questi passi, andare in diocesi, contattare il vescovo, farmi dare un paio di dritte, e cominciare ad avere anche un approccio con la diocesi in un momentino più concreto. Adesso, quando chiedo qualcosa circa il coordinamento delle associazioni laiche, eccetera, eccetera, Scusa, eccetera. Io, sai, sono, sono impegnato, scusami, eh, cioè, chi mi risponde, chi è? Diciamo, non faccio nomi ovviamente, ma chi mi dovrebbe dare una dita ha sempre il figlio che deve andare alla gara di qua, ha, adesso ha l'impegno di qua. Io non posso, non posso dipendere da questa gente. Io se voglio fare un certo lavoro devo, devo avere accanto persone che non guardano l'orologio. Io sono stufo di gente che guarda l'orologio, credetemi, eh, siamo lo arrivati a Sto guardando a per il tuo intervento però. Ecco, io direi che, no, no, che ho finito perché l'idea era questa. Quando, entro quando bisogna fare questa cosa, questa riunione? Mm -hmm. Entro quando? Vi dico allora. subito che per me, che da Trieste, i tempi sono un po' lunghi. Grazie. Allora, la riunione va fatta entro il 30 di aprile, il tempo e massimo. E vi sognateverà. Stai buono, tranquillo. Eh. <ride> Hai parlato, allora, lascia parlare. La riunione è entro il 30 di aprile, e poi chiaramente noi avremo un'altra riunione come Assemblea dei Gruppi il 20 di maggio, nel quale riferiremo oralmente, ma vogliamo anche un qualche documento scritto nel quale molto in sintesi si dica quello che è emerso. Mm. Rispetto a quello che tu hai detto, con tutto il rispetto per i Vescovi, non credo che per questa iniziativa dobbiamo avere autorizzazioni, permessi, indicazioni o dritte dai Vescovi. Invece ti voglio dire che questa è un'occasione perché eh, tu e tutto il gruppo di Crieste possiate crescere. Tu hai detto una cosa: noi non conosciamo tanto le realtà della disabilità. Bene, è proprio questa un'occasione per conoscerne qualcuno in più, ma non solo per chiacchierare del più e del meno ma con uno scopo ben preciso. Hai detto che conoscete l'Unione Italiana Ciechi e quindi bene cominciate da lì, ma poi contattate qualcuno, sarà il Comune, guardate, e guardate che fuori c'è molta più gente di quello che noi pensiamo interessata a determinati temi. E se è vero che è minore la partecipazione alla, alla, al cammino ecclesiale, la frequenza delle parrocchie, è vero che ci sono anche tante persone che sono anche interessate sì. al tema della disabilità nell'ambito ecclesiale. Quindi l'invito è... Da domani individuate alcune persone, poi dovete essere in sei, mica chissà quante, minimo, no? tre del MAC e tre fuori dal MAC. Non penso che sia così difficile farlo. Eh, non creiamoci però alibi, deve venire il vescovo, deve... non esistono. Non conosco nessuno, ottima opportunità per andare avanti, per essere chiesa in uscita. Chi viene dopo? Ah. Sono Luigi Sacoma e poi abbiamo uh, Chiarina. Carina Corallo. Bene. Prima Luigi, vai. Buongiorno a tutti. Sarà sì, eh, Gruppo sì. di Venezia. Buongiorno anche al Presidente che è inquadrato. Eh. Anche pure eh. lei. Eh. Allora, noi abbiamo capito esattamente, esattamente proprio no, ma ancora comunque abbiamo capito come impostare questo lavoro che riteniamo comunque in ogni caso molto difficoltoso da parte nostra perché eh, riunire persone del MAC sicuramente non ci sono problemi. Abbiamo qualche problema di trovare le persone esterne, persone esterne e anche ovviamente qualche piccola difficoltà, Sto interrotto? No. Interrotto? no. no. Vai, tranquillo. Posso, Vai tranquillo. Posso continuare? Sì, sì. Eh, perché no, non vedo più il video. Va bene. Allora... Eh, Poi ti sentiamo tranquillo. Soprattutto eh, disabili, eh, diciamo, diciamo in qualche modo eh, diversamente abili, piuttosto gravi perché abbiamo una certa difficoltà a superare eh, la, la famiglia, superare nel senso che la famiglia ci crea un po' di ostilità. Naturalmente il nostro impegno sarà fortemente presente, ma eh, ho molti dubbi. Poi vorrei scivolare un attimo su. Una, vorrei fare presente quello che in questo, eh, la scorsa settimana, io ho sperimentato. Non, credo di non, fuori, non andare fuori tema, comunque cercherò di fare presto. Sì. Premetto che quello che vi sto per riferire riguardo le parrocchie inclusive non è accusatorio verso nessuno è soltanto il risultato delle mie esperienze mi scuso invece con coloro che la pensano diversamente perché magari hanno avuto conoscenze che inducono a credere il contrario ho partecipato domenica scorsa a ad una giornata di studio promossa dalle diocesi di tutto il triveneto per coordinatori della catechesi e operatori pastorali il relatore era don stefano bottinoni di milano che molti di voi probabilmente conosceranno perché intervenuto qualche volta anche nel MAC. Scusa Luigi, però ti interrompo, di questo argomento ne parliamo dopo quando parliamo di parrocchie inclusive, perché sennò rischiamo di deviare un po' la, il discorso, ecco tutto questo aspetto. No, In questo voglio... momento parliamo dei... No, no, scusami, perché sennò ho capito più o meno, e siccome dopo tratteremo di questo argomento, parliamone dopo. Grazie comunque, ecco, e dopo ti, ti daremo la parola. Eh Okay. Dire Luigi Saccomano vuol dire il fratello del, di colui che era, presidente, era stato presidente nazionale per tanto tempo e quindi dire della storia del MAC, mentre invece adesso diamo la parola a Chiarina Corallo che invece è il nuovo del MAC, nel senso che è un po' la referente di quello che diventerà un ulteriore gruppo diocesano che è quello di Ragusa. A te la parola Chiarina. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Allora, ehm, io, essendo nuova ecco, del MAC, eh, ancora siamo un gruppo in fase di Costituzione, eh, quindi non c'è stato ancora un rapporto col, col Vescovo, eh, quindi cosa che mi propongo di fare prossimamente. Però, ecco, già nell'ambito della parrocchia che io frequento, eh, abbiamo fatto parte del gruppo sinodale e quindi, insomma, mh, conosco bene come, come ecco, andare avanti in questi gruppi. E mi chiedo, ecco, eh, noi dobbiamo interessare persone che si interessano di disabilità, che in qualunque modo sono coinvolti nel mondo, dalla disabilità. Quindi pensavo mh, al mondo del volontariato sicuramente, che si occupano di, di disabilità, e eh, li possiamo coinvolgere. Però, mh, dovendo coinvolgere anche mh, le diverse fasi della disabilità, fam, familiari e, e quant'altro, a questo punto, per avere una, mh, una visione più completa eh, può bastare una singola riunione in cui coinvolgiamo dei rappresentanti delle, delle diverse figure, oppure sarebbe più opportuno fare più riunioni, due tre riunioni in cui coinvolgiamo diverse, eh, ecco, eh, diverse figure, e potere così avere una visione più completa, perché se io in una riunione coinvolgo un, eh, un volontario. Eh, un familiare, eh, un, un disabile, un, una persona che magari non mh, ha un'altra religione, da queste quattro persone posso avere delle idee eh, molto limitate, mentre se faccio delle riunioni che coinvolgono Ehm, diverse persone appartenenti a ciascuna categoria sicuramente posso avere una visione più completa e poter relazionare in, in maniera più completa eh, questo è co mh, cosa ecco voi consigliate e poi un altro punto eh, dove ci riuniamo? Eh, e ma soprattutto il problema me lo pongo quando se dovessimo trovare delle persone che non sono della nostra stessa religione? Dove ci incontriamo? In parrocchia, presso Unione o in, in, in quale altro posto? Grazie. No, grazie a te per eh, dare l'occasione di fare alcuni chiarimenti. Anzitutto per quanto riguarda le persone che avevo dimenticato questa cosa rispetto a Luigi, non devono essere soltanto persone con disabilità, anzi, non è detto per nulla, possono essere familiari, diceva prima, esponenti di associazioni, parte di associazioni di volontariato che eh, hanno in qualche modo un riferimento alla disabilità, possono essere insegnanti di sostegno, voglio dire, possono essere persone del comune che si occupano dei servizi sociali nell'ambito della disabilità, cioè questo è lasciata la massima, come dire, eh, tra virgolette, fantasia, ecco, ognuno di voi... E ogni realtà, eh, appunto, in primis i consiglieri diocesani e i consigli diocesani devono pensare a questo. Eh, rispetto al discorso che eh, diceva Chiarina, chiaramente voi dovete vedere, vabbè, non avete un consiglio, vedete voi insomma, tu fai da riferimento, ne potete, se ne può parlare anche nell'assemblea, eh? Noi, nel gruppo diocesano, venerdì prossimo abbiamo l'assemblea, eh, e chiederemo anche a tutti i soci di dare delle indicazioni sui possibili nomi. Eh, chiaramente non possono essere tanti abbiamo detto quelli che sono i, i numeri i, i limiti per quanto riguarda i numeri nulla vieta l'avevo detto prima di fare anche più incontri ecco eh, anzi può essere una, una bella una bellissima cosa tutto questo aspetto dove incontrarsi lo dovete stabilire voi ognuno serenamente e tranquillamente noi abbiamo dato come indicazione chiara che l'incontro deve essere in presenza e che l'incontro non deve coincidere ovviamente con la riunione del MAC Dopodiché si può scegliere qualunque posto e qualunque luogo e qualunque orario, ecco, tutto questo aspetto, in considerazione delle, delle esigenze delle, delle persone che devono partecipare alla riunione. Non so se sono stato sufficientemente chiaro. Chiarina, scuso il gioco di parola. E adesso, grazie Michelangelo, grazie Chiarina, che è stata chiara. Adesso chiediamo adesso... ad Alessandro di accettare l'invito per attivare il microfono. Alessandro Rizzo. Vediamo se ce la fai. Credo che non ce la fa. E intanto andiamo avanti. In... No, aspetta, andagli, andagli un attimo. Gli do un attimo, però allora, in caso... Il e... mio tab dovrebbe riuscire, perché ieri sera avevano hanno fatto le prove, quindi okay. io gli darei 30 secondi. Insomma. Sì, va bene. Ci gara. viene dopo, intanto. No, è che ho tantissima gente in coda. Alessandro, in caso facciamo par parlare con Matteo sì. e poi sei il prossimo. Domani Ancora un saluto a voi tutti in condizioni disastrate, da, <ride> vocali disastrate fra, per gli sbalzi climatici, la stagione fredda è arrivata ora da noi, fredda sempre per modo di dire. Allora io intanto volevo eh, cominciare col fare i complimenti per il lavoro che è stato svolto perché è eccellente e la chiarezza che ha utilizzato Cadiuscia nel esporlo, nel presentarlo, e nel presentarlo bene. E, e, e questa, questo fatto va incoraggiato da tutti noi, e mi riferisco in modo particolare agli assistenti, come una opportunità. Opportunità anche per i gruppi cosiddetti in crisi, perché se si apre il discorso dei gruppi in crisi, è chiaro che eh, noi raccogliamo parecchia roba no? di difficoltà, di lamentele oggettive che ci sono, eh, di, di mh, difficoltà nella relazione, nell'ambito ecclesiale, sociale, eccetera. Però mi domando, tante volte la crisi può essere superata lavorando e non solo parlandone, cioè dandosi un obiettivo che consente di aprire le porte e di uscire. Questo qui è uno strumento, niente di più niente di meno, in quanto strumento va trattato come tale, quello che ci viene dato, per poter affacciarci un pochino nei territori e metterci in relazione con una realtà che magari avrà qualcosa da dire su di noi, avrà da criticare, ma la Chiesa vuole avere il coraggio di vivere, di vivere questo confronto. È importante, secondo me, laddove ci sono i gruppi che hanno difficoltà, che anche e soprattutto l'assistente abbia la carità in mezzo agli impegni di, con delicatezza, di prendersi cura di questo, non per fare il prete dentro l'esperienza, ma per favorire le occasioni, mettendo a disposizione la sua macchina per dare un passaggio, se serve, no? Ma favorire le occasioni perché questi incontri ci siano, perché possono essere opportunità di respiro eh, e sono importanti, tanto più abbiamo la possibilità eh, di, di misurarci con linguaggi diversi, tanto più ci diamo l'opportunità, l'occasione di crescere perché è stato molto bello il passaggio sui linguaggi, noi sedendoci ci comprendiamo perché abbiamo linguaggi che ci aiutano a comprendere, ma attenti che i linguaggi siano sì da paragonare alle lingue che di cui il codone ne dato dallo spirito e non dei linguaggi che intrappolano per cui io vado lì e non capisco quello di cui si parla assolutamente no anzi anzi i linguaggi devono essere quelli della pentecoste quindi io penso che davvero possa essere questa una buona opportunità su cui lavorare è chiaro non dobbiamo fare uno studio esaustivo per cui io devo fare molti incontri per avviare un'indagine no ma devo vivere un assaggio di confronto, un'occasione che mi apre a dire e ora come proseguiamo? Si può fare qualcosa assieme o no? Quindi volevo dire questo. Grazie Don Matteo. Tra penso bene. che il 18 febbraio, il giorno che apremo per gli assistenti, con Don Alfonso dovremmo anche parlare e approfondire ovviamente, questo. Ovviamente. La prossima è Adele Ferri, poi c'è Ventivegna e poi c'è Irene. Bene. Adele. Sandro, Buongiorno. Buongiorno Adela. Buongiorno, bentrovati. Io innanzitutto mi volevo congratulare con Catiuscia, anche se non la conosco personalmente, per l'intervento così preciso e accurato che ha fatto a proposito del fatto del la, della figura del moderatore durante le riunioni, che ritengo fondamentale, anche perché ehm, capita spesso durante gli incontri, almeno i nostri incontri, e che purtroppo gli interventi sono molto più lunghi rispetto a quelli di altre persone e quindi c'è una prevalenza di opinioni. Ora, siccome il tempo non è sempre illimitato, e quindi bisogna dare spazio a tutti anche di parlare, pur sbagliando nella propria semplicità, nella propria cultura, di esternare la propria opinione in merito ad alcuni discorsi. E poi volevo anche, sono anche d'accordo con l'amico di Trieste, purtroppo um, c'è questa anche disabilità relazionale, quindi diciamo che avvicinare determinate persone um, non è facile, ci vuole molto più tempo di quello che si possa pensare. E, però vabbè, con la pazienza, con la tenacia e soprattutto con l'aiuto dello Spirito Santo ci riusciremo in qualche, in qualche maniera. Detto questo io vi, abbr vi abbraccio a tutti quanti, grazie grazie Adele e questa è una proposta che scomoda i gruppi maschi, ecco da questo punto di vista e invita all'impegno viviamola come diceva Don Matteo come un'occasione di crescita e non come un motivo per dire non ce la facciamo io sono convinto che ce la pot potete fare eh, voi a Taranto come a Trieste, come in tutte le realtà come a Venezia, come in tutte le realtà basta soltanto sedersi attorno a un tavolo, quelli che fanno parte del market, consigli e gruppi, con spirito costruttivo. Ecco, chi conosciamo? Una, due, tre persone che potremmo coinvolgere, con serenità. Ecco, prego, chi viene dopo? Sono io, ciao Michelangelo, ciao a tutti quelli che conosco. Ciao. Allora, sono Irene di Brescia. Io eh, sento sempre tante parole quando entro qua, infatti ho fatto un bel periodo a non entrare. Non voglio essere né polemica né Ehm, disfattista, però eh, volevo raccontarvi un po' qual è la pratica in realtà eh, senza grazie a chi mi ha abbassato la mano eh, volevo appunto eh, dirvi un attimo la, la situazione pratica come è in certe realtà tra cui Brescia Allora, parto da una cosa che è successa a me e sarò velocissima, altrimenti mi moderate io sono stata madrina di mio nipote alla Cresima e quando, voi, quando uno fa il padrino o la madrina, funziona che vai, eh, e tieni la mano sulla spalla alla, al tuo figlioccio, cammini, cammini, a un certo punto arrivi davanti al prete e dici Lorenzo Pitozzi. E il prete gli fa quello che gli deve fare per la crisi, ma l'olio, lo schiaffetto, e gli racconta eh, e ciao. Però uno che non ci vede, proprio parlo a livello pratico, uno che non ci vede non sa quando è davanti al prete. Nel senso, mancano proprio le cose di base. Io vedo che tanti, noi per esempio adesso non abbiamo più un parroco perché siamo, abbiamo tre preti che girano nei nostri paesini piccoli perché lo sapete tutti che non ci sono più le vocazioni. Quindi questi neanche lo sanno che hanno una cieca, un sordo in paese, anche perché è un paese di 1500 abitanti. Cioè. Eh, già tanto che ci il prete. Uno ha 95 anni, quindi secondo me non si ricorda neanche più di, di stare al mondo, secondo me con tutto il rispetto. Allora, secondo me va fatta una formazione e, e secondo me la Chiesa si è un pochino dimenticata. Cioè io arrivo davanti a fare la comunione che adesso non prendo più in bocca da quando c'è il, il Covid, me la mettono in mano e me la metto in bocca io e questo non dice il corpo di Cristo, cioè le basi, quindi voi parlate tanto di inclusione, ma le basi, ragaz cioè, ragazzi, si fa per dire, sto, io sto notando che proprio non, non c'è più attenzione. Cioè, mio, mi, mio nipote alla cresima, eh, doveva, alla fine io mi sono trovata che non sapevo quando dovevo dire il nome, lui gli ha battuto il 5 al suo amico, io pensavo mi stesse segnando che dovevo parlare io, Lorenzo Pitozzi, e lui no, ma non siamo ancora arrivati. Cioè, nel senso le basi proprio, cioè tu la tua dignità va buttata nel bagno, non so come dirlo, perché okay, tu chiaro. sei quella, cioè io no, non c'è proprio poi, seconda cosa, a livello di gruppi, ma voi, io adesso qua c'è qua Don Alfonso, adesso con tutto rispetto avete visto la Letizia alle okay. riunioni, lo sapete come siamo messi a Brescia, avete un minimo presente, e poi chiudo il discorso perché io francamente mi sono tolta dal consiglio, perché io dal Marco ho ricevuto veramente tantissimo quando ero ragazza, ma adesso della mia città si sono proprio dimenticati. Noi abbiamo un assistente, cioè prima Don Matteo ha detto l'assistente diocesano che dà il passaggio in macchina, ma quando noi abbiamo chiesto di andare a vedere la beatificazione, la santificazione, non mi ricordo che cosa, ci ha detto organizzatevi con le vostre parrocchie. Questo qui è già tanto se ci fa una messa in cui siamo in tre più le mie zie che sono in sei, cioè... La Letizia che tenta di organizzare un pellegrinaggio, io le ho detto: scusa Letizia, ma io non sono io e le mie zie, allora vado a farmelo con le mie zie, perché no, non abbiamo più nessuno. Eh, qua di, di Roma io credo a che chiudere non si Irene, segua. Eh? Eh? A chiudere a chiudere l'intervento, prego. Ah, va bene, basta, chiudo, ciao. Eh, come sì. non detto, no, no, tanto no, no dire, però sinteticamente. Il concetto l'abbiamo, l'ho abbastanza inteso. Eh, tu hai detto ci vuole formazione. Beh, la formazione si fa con le parole. Quella che stiamo facendo in questo momento è formazione rispetto a quello che devono fare i gruppi diocesani nei loro territori. Eh, ovviamente rispetto alle problematiche che fai tu, nessuno dice che siamo nel mondo, eh, come dire, dei sogni o nel mondo in cui tutto va bene. Tutt'altro. Se facciamo un premio come quello Brugnani, no? di cui poi parleremo più avanti, è proprio perché abbiamo piena consapevolezza che ancora nel mondo della chiesa bisogna fare tanto e in questo il MAC come MAC abbiamo una grande grandissima responsabilità ma la responsabilità ce posso... abbiamo ciascuno di noi ecco tutto questo aspetto andando in giro perché il premio Brugnani è un'occasione per interloquire con i parroci per parlare non con toni però rivendicativi e di scontro ma con toni di apertura ma anche con grande chiarezza perché alcune volte non ci si pensa a queste cose. allora, come dici tu, giustamente tu bisogna fare formazione. La formazione la si può fare anche andando come singole persone in una parrocchia. Al di là del fatto che i gruppi sono pochi, sono tanti o sono pochi o tanti le persone che fanno parte del gruppo, ognuno si prende l'incarico di fare uno, due, tre parrocchie e già fa formazione e sensibilizza. Poi, come a me piace sempre dire, gli ideali sono come le stelle per i naviganti, no? non si raggiungono mai ma indicano la rotta. Se posso dire anch'io aggiungere. Certo, certo no. Sì, no, volevo dire il quadro che ha delineato e descritto Irene, diciamo, purtroppo non ci sorprende perché è una situazione che possiamo generalizzare, adesso non voglio entrare nel merito di questo, questo tema, però è proprio a livello generale, non tutte le diocesi, le parrocchie, c'è un calo di attenzione, di partecipazione. Un calo anche di presenza giovanile, ad esempio. Allora, queste attività sinodali che stiamo proponendo, questi incontri che devono essere fraterni, non dovete pensare ad una, come devo dire, un consesso, un consesso, eh, diciamo, difficile da attuare perché bisogna assolutamente, scrupolosamente rispettare delle regole. No, ma lo dobbiamo vivere. Grande semplicità, eh, ci permette proprio di uscire e di incontrare persone nuove. Quindi a Brescia no, ci saranno sicuro Io so invece che a Brescia ci sono molte realtà, molte associazioni che si dedicano, che sono attenti al prossimo anche in maniera laica, eccetera. Può essere un'occasione per farsi conoscere, per, per incontrare persone nuove. E poi allora, mi ha preceduto Michelangelo col premio Brugnani. Poi andiamo anche a interloquire con i parroci. E alcune volte non c'è, diciamo, la volontà di escludere, ma non ci si pensa, no, non lo so, ecco, si è presi da molte cose e si trascura proprio quello che magari è essenziale, cioè accogliere una persona in difficoltà, tenere presente una persona con una disabilità. E questo serve proprio quello che facciamo: serve proprio le domande. Tra le domande c'è proprio questo: cosa pensi che possa fare la Chiesa di fronte alla disabilità? <ride> è proprio quello che diceva Irene. Quindi. Sicuramente è un'occasione per, per migliorare, per, per metterci anche la faccia. Dobbiamo aspettare che il parroco venga, no? che la comunità, ma anch'io vado, no? mi, mi, cerco di interloquire, cerco di, di parlare, di cerco di farmi sentire, cerco di, di ascoltare, di dialogare, insomma, deve essere compito anche nostro. Per quel poco che possiamo, e così come siamo messi, anche con difficoltà. La situazione è generalizzabile, non è soltanto un fatto legato al MAC. Eh. Mi sento anche con altri assistenti nazionali di altre associazioni e mi stanno dicendo la stessa cosa, vorrei dire. Quindi da un lato questo ci consola, tra virgolette, dall'altro ci sprona a uscirne da questo impasse, a fare meglio. Va bene. Non, so non se dobbiamo scoraggiarci, ma dobbiamo impegnarci, no, di no, più. Che... impegnarci di più. Una nota tecnica, scusate. Fino a quanto tempo andiamo avanti con questo dibattito? Perché io ho cinque persone in, in lista, a parte Katiuscia che voleva fare un chiarimento. Fino sì, a che ora possiamo andare a avanti? Facciamo parlare queste cinque, dopodiché in di massima okay. ci fermiamo. Quindi Katiuscia qua. e poi Salvatore Ventilegna. Sì. Allora, volevo uh, riprendere un intervento che è stato scritto in chat da Luciana che mh, mi aiuta a fare una precisazione. Luciana scrive, vorrei suggerire di ricercare le persone anche tra i nostri contatti personali. Penso che Luciana abbia colto realmente uno degli aspetti no, da cui poter trarre queste persone. Se noi conosciamo, come diceva Michelangelo, di persona delle persone che in vario modo si occupano di disabilità, quelle possono già essere degli ottimi interlocutori per poter gestire questo incontro. Volevo solo sottolineare che non si tratta di un incontro difficile da gestire. Io prima sono stata molto tecnica perché mi è stato chiesto di essere tecnica per spiegare ma sono convinta che quando tutti voi avrete in mano il testo che spiega realmente come condurre, davvero sono convinta che tutti i nostri gruppi, noi abbiamo mh, come Commissione cercato davvero di creare un sussidio alla portata di tutti, perché crediamo in questa forma di ascolto che come MAC possiamo fare. E in riferimento alle difficoltà che possiamo vivere, che tutti i nostri gruppi vivono, chi più chi meno, penso che l'esserci ed esserci nelle nostre realtà e essere aderenti al MAC e essere però presenti come aderenti al MAC nella vita della Chiesa, già questo è una forma di testimonianza e quindi diventa a sua volta una modalità di formazione che tutti, semplicemente con il nostro esserci, senza fare grandi cose, ma partecipare alla vita delle, delle nostre comunità, è già una forma di presenza che diventa testimonianza e questo secondo me è molto importante. Grazie. A te. Ecco, è importante questo discorso dei contatti personali. Ecco, non pensiamo a noi come MAC, ma anche a me come persona. Chi conosco? Sì. Prego, chi era Salvatore? Ventiline, sì, ci sono eh. io. Prego Salvatore. Saluto a tutti. No, io volevo dire sì. due cose. Uno, anche perché l'avevo posto nel Consiglio di Presidenza, è per dire... È chiaro che molti dei nostri gruppi hanno pochissime persone e probabilmente faranno fatica a organizzare magari soltanto un gruppo. Qualche altro magari invece avrebbe, perché magari più persone del gruppo, oltre i tre o oltre i cinque, eh, vorrebbero poter partecipare. Allora, per allargare, nulla vieta che invece di un gruppo sinodale da 6 a 10, Possono essere fatti due incontri, due gruppi sinodali, quello che sarà. Ecco, questo certo. è una cosa per, per chiarire. E sì. Due, io poi riflettiamo anche sul discorso, sulla domanda di qualcuno che ha detto sì, eccetera eccetera può essere partecipata. Vabbè, è stato spiegato benissimo. Intanto sono le persone che dobbiamo coinvolgere, che vengono da esperienze diverse. Io direi che oltre al MAC può esserci anche qualche... Esperienza di, di persone che vivono altre esperienze cattoliche, perché non sempre l'approccio proprio l'unitarsi mi faceva riflettere: l'unitarsi nei confronti della disabilità ha un approccio diverso. Magari a modo loro, ottimo cristiano di buona esperienza cristiana. Ma così come altre azioni cattolica che vivono nella chiesa, che incontrano i disabili i catechisti e magari non sanno come approcciare, ecco. però è, è giusto. Anche l'obiettivo, la chiesa in uscita, quindi dobbiamo incontrare anche le realtà laiche, persone che vivono esperienze, magari in realtà che, che si occupano, incontrano la disabilità, da laici, da non vicini alla chiesa. Ecco, queste sono le cose che volevo dire. Grazie. Grazie a te, Salvatore. Il prossimo è l'occhietto. No, no, io volevo dire una cosa. Se posso... Eh, è chiaro che non dobbiamo avere paletti nei confronti di nessuno è ovvio, non abbiamo dato un'indicazione auspicabile che siano eh, come dire esterni ma come ci accennavo potrebbe essere anche un catechista per assurdo, ecco non è... in questo i gruppi devono essere assolutamente sereni poi come giustamente diceva Don Alfonso qui non dobbiamo pensare che dobbiamo fare una cosa cattedratica dobbiamo con grande serenità esprimere il nostro pensiero un'altra cosa che però volevo sottolineare era il fatto che l'incontro non deve essere non giudicante, cioè non possiamo però noi dire voi avete un approccio sbagliato o voi la pensate così sulla chiesa sbagliate, cioè non deve diventare questo incontro un dibattito tra opinioni diverse e differenti. Dobbiamo far prevalere, ognuno deve esprimersi liberamente senza che gli altri lo interrompano e in questo senso ribadisco, come anche sottolineato Adele, che è fondamentale la figura del moderatore. Lo è sempre, anche nelle riunioni di gruppo, per evitare quello che diceva lei, ma ha maggior ragione in questo caso sia per rispettare i tempi che appunto per evitare che si creino dibattiti e alla fine dobbiamo vedere quello che ci unisce, non quello che ci divide. Ecco, questo è lo scopo fondamentale per poter poi eventualmente continuare un percorso. E se anche ci sarà tutto, noi dobbiamo tenere conto eventualmente come Chiesa, delle osservazioni che vengono fatte da chi è critico nei confronti della Chiesa, non dobbiamo dibattere, per capire se e in che modo poter ecco, andargli incontro. Non so se Don Alfonso su questo punto voleva dire qualcosa. Sì, sì, no, io volevo proprio questo sottolineare, perché se cominciamo no, più più. a metterci su un piedistallo, no? noi da sempre facciamo e eh, facciamo bene, perché, perché ci sono associazioni anche nella Chiesa che si approcciano alle disabilità effettivamente in un modo diverso secondo un punto di vista, secondo quello che era il punto di vista del fondatore stanno facendo un percorso con la Chiesa e come noi sono legittimati per cui non, non dobbiamo entrare nel merito, dobbiamo solo metterci in ascolto e eh, condivido quello che hai appena detto e quello che stavo per dire appunto, cioè proprio cerchiamo di rimanere su questo atteggiamento non giudicante che se vogliamo... Tutto questo, è questo che la Chiesa ci chiede poi, vorrei dire, è di acquisire un nuovo stile di Chiesa, non è fare la riunione in sé, ma è proprio acquisire un nuovo stile di chiesa che è aperta, che è accogliente, che è in ascolto, che non giudica l'altro, che prende il buono che c'è nell'altro. Quindi il cammino ci risponda a che cosa serve in soldoni, a che cosa ci serve questo cammino. Vabbè, acquisire un nuovo modo di essere chiesa, un nuovo modo di stare al mondo, un nuovo modo di relazionarci anche tra noi. Spesso noi ci poniamo, senza volerlo, no? in questo atteggiamento, no? che io eh, ho acquisito una competenza, dunque posso dire, ma tu ormai sei indietro, cioè, magari ci viene spontaneo entrare, ma forse dovremmo recuperare questo aspetto dell'ascolto e l'ascolto non giudicante. Questo è importante per entrare in questo nuovo sistema, anche nelle riunioni dei gruppi diocesani. Nell'approccio con la nostra comunità parrocchiale dovremmo avere questo tipo di, di atteggiamento che ci fa senz'altro crescere e diventare anche più, più accoglienti ed essere anche maggiormente accolti perché uno non accoglie una persona che si mette sempre a rivendicare e a giudicare quello che l'altro non fa. Non so se mi spiego, anche se è vero. Magari è vero che l'altro non fa nulla, che il parroco non fa nulla per la disabilità, parliamoci chiaro. Ci sono tanti parroci che non, dicono che non ci sono disabili, non ci sono persone disabili nella parrocchia, non ce n'è nemmeno uno. Ma chi ci crede? Nessuno. Ecco, ma noi non dobbiamo entrare nel merito giudicare, ma piuttosto essere propositivi, no? Voglio dire, cioè, per essere anche maggiormente accorti, perché se uno si pone un atteggiamento costantemente rivendicativo e giudicante, eh, sai com'è, dice, beh, insomma, diventa difficile il dialogo e, ahimè, anche l'accoglienza. Non dovrebbe essere così, è vero, però poi le conseguenze sono queste. Allora, ecco, un nuovo stile di chiesa. questo vogliono i nostri vescovi, non che veramente ritorniamo a quella accogliente e eh, eh, di relazione che dovremmo avere gli uni con gli altri grazie, scusatemi. no, oh, figurati, grazie a te Lucia Chirecchi viene dopo eh, c'era Lotito ma non attiva il microfono quindi vado avanti, intanto c'era Mirella aspetta, aspetta, aspetta riattivo. poi c'era sempre Alessandro quando riesce a collegare sì, Alessandro quando riesce è sempre ben attivo. accettato Mirella riesce ad attivare l'audio? lei al telefono no. Ok, ci sei, ma non ti sento, anche se risulta che sei attiva. No. E allora lì. Che lì di attivare l'audio. Mirella, non riusciamo a sentirti. Oh, okay. E lì è proprio un problema. A te. È attivato? Eccoti. Ecco, allora, allora, sì. la... Bene, Mirella. È attivato? Allora, è sì, sì. Sì. Scusate, ma allora, innanzitutto buongiorno a tutti. E veramente, allora, siamo collegati io, Mario e sicuramente Maria Cavina, del nostro piccolo gruppo. Volevo veramente fare i complimenti davvero a Catiuscia, a Don Matteo, a tutti, perché ritengo che questo quest incontro sia davvero un momento importante, un momento anche... Per me, e eh, per il nostro piccolo gruppo, per cui a volte c'è un po' di preoccupazione, anzi ce n'è tanta, un modo per ripartire. Infatti io durante mh, questa, questo incontro ho pensato già a diverse persone che possiamo mh, coinvolgere e, e questo io volevo dire è veramente, secondo me, molto importante e forse potremmo, anche il mal potrà un pochino crescere e poi, poi volevo dirvi che nella nostra parrocchia, adesso abbiamo un nuovo parroco che tiene molto all'inclusione nostra cioè dei disabili, di tutti quindi anche questo credo che sia un buon, un buon passo e niente poi saluto tutti e ci da, mi darò cioè, mi impegnerò insieme a Maria, insieme a per, per fare questi, questi incontri grazie no, grazie a te perché hai detto lo spirito giusto cioè anche nei gruppi in cui hanno difficoltà ecco, può essere un modo per ripartire ecco, sì. e dall'altra parte hai sottolineato che non è che tutti i pari e cioè tutta la chiesa sono chiusi nei confronti delle persone con disabilità sicuramente ce ne n'è tante eh, realtà che non, non sono particolarmente ancora inclusive ma ce n'è anche tante che lo sono chi viene dopo? Adesso c'è un iPhone. IPhone. Eh, Lucia, ciao. Francesca, Firenze, buongiorno. Buongiorno Francesca. Buongiorno. Eh, allora, io volevo dire una cosa, diciamo tutti i gruppi sono un po' in difficoltà, anche noi a Firenze abbiamo diverse difficoltà. Che sono difficoltà di salute perché ci sono varie situazioni che vanno in, in un certo senso tutelate e basta diciamo avere la buona volontà di rimboccarsi le maniche e lavorare un po in più lavorare anche in modo diverso quindi usare lì dove è possibile la tecnologia per uh, Diciamo, per tenere presenti queste persone che magari hanno difficoltà a partecipare agli incontri e poi ascoltare i consigli e i contributi delle persone che sono all'interno del MAC da più tempo eh, per reperire diciamo, le persone giuste, le persone che possono sembrarci più idonee diciamo, a, a fare questo percorso insieme a noi poi non è vero che tutta la chiesa è chiusa nei confronti della disabilità perché domenica scorsa Firenze ha avuto una, una bellissima testimonianza del, del contrario siamo stati all'interno di una parrocchia e mm. sembra che comunque si possa lavorare per cui lavoriamo Nonostante le nostre difficoltà per, per il cammino sinodale, proviamo a lavorare in questa nuova parrocchia per vedere se riusciamo a coinvolgere qualche altra persona e a ingrandire il nostro gruppo che purtroppo è costituito da tantissime persone anziane e, e quindi ha un tessuto un pochino complesso. Grazie, ecco. grazie Francesca. Grazie. Per lo spirito è quello di guardare che c'è un bicchiere pieno, mezzo pieno, ma naturalmente c'è anche un bicchiere mezzo vuoto che dobbiamo cercare di, di riempire. Prego, chi viene adesso, Lucia? Lucia, non sento. Scusate, ho il microfono spento, Stefano e Antonella. Allora, buongiorno a tutti, sono di Trieste. È la seconda riunione a cui partecipo. Ciao, Michelangelo. Allora, io vorrei con... condividere un mio punto di vista, un modo di pensare che ho e che mi ha aiutato nelle fasi iniziali. Ora sono fermo per motivi di salute e non collaborativamente al gruppo di Trieste. Wow, Ciao, Mi rivolgo a tutti quelli che dicono che c'è difficoltà, dicono che non si possono trovare delle persone, dicono che eh, si è soli, dicono che... Mh, il mio concetto era quello di guardare il vostro vicino, anche quello che avete qui eh, in video, uno a caso, e incominciare a pensare che questa persona che avete vicino, che potrebbe essere il vostro interlocutore, che potrebbe essere quello che avete piacere di includere nella vostra vita e quindi anche nel Mac considerandolo come un fratello. Non lo dico a caso perché dico che quello che è un fratello, se lo considerate tale, vi fa avere degli atteggiamenti con lui nella maniera differente. Un fratello si tratta in maniera differente di un estraneo. Ho visto nel mio piccolo che facendo questo con alcune persone che mi stavano intorno sono riuscito a proporre non solo ai MAC, ma anche nella mia vita quotidiana, anche delle persone che erano del tutto improbabili. La cosa bella che vorrei condividere anche è il fatto che se si fa questo tipo di atteggiamento nei confronti degli altri, si ottiene che chi ti sta vicino, che magari non era nel tuo, fatemi passare il termine, mirino per poter far diventare un fratello anche lui, lo diventa perché vede l'atteggiamento che voi avete con quelli che frequentate, che sta vicino, che si avvicina da solo. Non ho la pretesa di insegnare niente a nessuno, però è una cosa che mi portava entusiasmo quando ci ho provato. E alcune iniziative le ho portate a buon termine, buon fine. Quindi, sperando che non lo consideriate un qualcosa di inutile, qualcosa di... Um, terzo come atteggiamento, eh, vi invito anche a provarlo e vedete che i risultati non sono buoni, alle volte possono essere anche eccezionali. Finito l'intervento. Grazie, grazie, grazie tanto per lo stimolo che ha dato a tutti noi. L'ultimo intervento, Don Mirco. Sì, Bene. ciao a tutti, Don Mirco da Milano. Volevo intervenire su questa cosa, sentivo magari qualche lamentela sul modo con cui qualche assistente si, si interfaccia con i gruppi eh, eh, volevo dire così secondo me dobbiamo ecco da parte nostra considerare che siamo davvero con pochi preti in tutte le diocesi anche dove sono io a milano e alle volte avendoci avendo pochi preti gli stessi preti hanno tanti tanti impegni quindi ad esempio nel mio caso, come magari il caso dell'assistente di, di Brescia, piuttosto che magari non è che uno non vuole prendere parte, ma proprio uno riesce e deve incastrare varie cose. Ecco, eh, mi scuso anche a nome di quello di Brescia, che non conosco, però mi rendo conto che sembra una di trascurarvi, ma you know, non è così. Ecco. E dall'altra parte, eh, alle volte a me capita di tirarmi un po' indietro nell'organizzazione, perché mi piacerebbe che ci fossero appunto i laici che fanno parte del MAC, il non so, presidente, il vicepresidente, insomma, comunque tutto l'entourage che si attiva in maniera diciamo adulta e autonoma. E quindi, ecco, ripeto, questa non è una, una polemica, però per dire che alle volte magari uno si tira un po' indietro per dire, beh, eh, anche i, i laici del MAC hanno una competenza alle volte superiore alla mia, cioè, abbiamo dei professori, nelle scuole superiori, delle maestre, delle direttrici, insomma, anche d'asilo. Cioè io mi rendo conto che c'è competenza più migliore della mia su tante cose. E poi l'altra cosa che volevo dire, magari è una cosa un po' personale, però mi rendo conto che per, per essere inclusivo con le persone che hanno disabilità, mi sembra importante rallentare anche nell'attività, cioè vivere le attività, se vuoi parrocchiali, associative, con un po' di meno, di me, meno ansietà, non andiamo più calmi, magari per dire eh, rallentiamo, per dare più spazio al rapporto personale, proprio uno a uno, o anche, anche con il gruppo, no? quindi anche se non so, a fine del, della riunione no? non arriviamo a compilare i dieci punti, siamo solo fermo al terzo punto, però ci siamo ascoltati, abbiamo avuto un po' di pazienza, ecco. No? mi sembra una cosa più bella, ecco, non so se ho reso l'idea, però ecco, eh, concludo. Sì, sì, certo. ma una retorica, no, ah, no, pienamente ragione, sì, perché questo deve essere il criterio. D'altronde, l'associazione, non dimentichiamocelo, è un'associazione di laici, non è di chierici, quindi noi siamo solo assistenti e centrati in pieno, è... però ecco, sicuramente. Uno spirito diciamo di compartecipazione, di amicizia, si può dare un passaggio in macchina se c'è la possibilità, no? faccio per dire. Ma non è quello il compito dell'assistente. Sicuramente non è dare passaggi in macchina, e, e, e il cammino lo deve fare l'associazione, l'assistente affianca e garantisce un'ecclesialità del cammino stesso. Ma sono i centrati in pieno, sono coloro che compongono il gruppo, e i responsabili che devono dare un impulso, no? sicuramente. Noi non dobbiamo mai abbandonare il terreno, questo sicuramente questo non va bene, non no, possiamo stare a guardare che cosa fanno, però ecco, sono loro che poi sono responsabili del cammino, loro devono maturare in questo senso, per un laicato maturo e sicuramente più autonomo anche nel cammino di chiesa. Sì, pienamente d'accordo. Poi anche nell'ambito ecclesiale diciamo Gli assistenti potete far parecchio no? per quanto riguarda il discorso che si diceva prima dell'inclusione ecclesiale delle, delle persone con disabilità e per esempio se ci sono le riunioni del clero del premio Don Giovanni Brugnani non possiamo andarci noi laici, ecco, potete essere voi a, a sensibilizzare anche in quell'occasione.